La biblioteca e a Gaetano eh, per questi giorni bellissimi e anche per questi colori bellissimi, colori e note, quindi io direi che non si può aprire un evento di vita senza, senza quest'angelo, che è è un angelo, che è un angelo, è un angelo, Così, se non il testo, i tre testi sono abbastanza drammatici perché si parla della morte e lui ha voluto unire a questi testi così drammatici una musica che non è tonale, cioè la tona parlando della tonalità, la tonalità ti mette eh, in funzione subito l'orecchio per cui io se metto un accordo, la tonalità si deve girare,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 un che è un musicista un contemporaneo, si arriva alla a tonalità, assenza di tonalità. Che cosa significa? Che se io metto, mettiamo eh, che devo, non so chi conosce la scala musicale, dove mi fa solo l'altronde, eh, e io, se metto do maggiore e devo ritornare il solito automaticamente un so. ma se io in persona io ci metto, invece che solo ci metto là e là essi su vicino, combino come se combinassi un pasticcio senza che ti dà fastidio all'orecchio e non riesce a intonare per il suo, perché non parte della tonalità che è semplice naturalmente fare allora quei suoni tu te li devi cercare con il cervello va bene? allora quando devi studiare un pezzo simile devi catalogare e devi sapere che quelli sono i suoni anche se eh, nell'accordo ci sta mi mentre io devo fare mi diesis allora nell'accordo se c'è il mi è difficile fare il mi diesis non so se l'idea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 dipendente da quel suo fondamentale. Allora, è questo, è questo, questo come la drammaticità di lami un che ha scritto. E ci sta molto bene perché è, è come la sua è una ribellione verso il cielo, verso la morte. non ci si rifà, non sono fondamentali quello che ti fa stare in pace quello che è subito prende colore <coughs> colori e lo vabbè anche se non conosci la musica io ti metto una accordo, tu lo vabbè perché ti è naturale invece qui sono suoni figli e cozzano, sembra che cozza con, e invece ci sta proprio bene, ci sta proprio bene perché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 e suona perfettamente con le parole poetiche Allora, ascoltate questo, eh, questo, questo. Molto quasi, ognuno morde l'altro, ognuno entra nell'altro con l'altro, con una la drammaticità che è una mente diversa non devi immaginare che e questo è il convento delle suore Brigidine, dove io ho voluto girare questo. C'è prima la mia presentazione che sì, sono lì, il panorama morsafiato, sì, una cosa. No, e come stare sul, sul, sul vero dei camanti, ah, il fantastico. E io ho chiesto alle suore di prestarmi la chiesa per fare questo effetto. E, e, e ogni brano lo, lo, lo canto da punti diversi della Chiesa. Anche io mi ribello nel cantare, mi ribelloccio la voce nella chiesa, insomma, cioè, perché ho capito, ho compreso quello che lui mi ha voluto. Thank okay. you. Tee <laughs>